So per certo che almeno una volta nella vita hai cercato su Amazon qualche libro sul Mix and Master, ma hai trovato quello giusto? E ok ragazzi ma prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, non importa che attivate la campanellina, a me non interessa se guardate il video appena esce. O dopo una settimana. L'importante è che entriate a far parte della grande community del Brucalifo Studio che si sta creando. Ok, spessissimo mi chiedete quale libro ho letto, come faccio a sapere tutte queste cose, e ne approfitto di questo video per dirvi una cosa che vi dissi già all'inizio, ve la voglio ripetere, io non ho studiato alla SAE, non, non sono un professore, ok? Tutto quello che so lo devo a informazioni personali, ok? Mi piace leggere tantissimo, ho un sacco di libri, ho comprato su, sul mix me ne, ve ne potrei veramente far vedere tantissimi ok e vi dirò che tutti molto carini presi uno dietro l'altro onestamente ma non c'è mai stato il libro che eh, ho ritenuto perfetto ok quindi che letto mi dava una skills fortissima nel mix Quindi il libro che so per consigliarvi È esattamente il libro che avrei voluto leggere Agli inizi del mio percorso Sarei arrivato a quello che sono oggi Con una facilità molto più estrema Il libro si chiama I segreti del mixaggio È questo qui Vi lascio tanto il link di Amazon Non sono pagato per la recensione Che per chi mi segue su Instagram Ieri sera ho messo una storia Mentre lo leggevo appunto E siete esplosi impazziti. Ho ricevuto centinaia di messaggi con esce il titolo, cosa ne pensi, parlami del libro, e allora ho preferito rispondere a tutti quanti con un video. Il libro in questione, io vi faccio vedere, non è uno di quei libri da 100 pagine dove allora kick, apri un equalizzatore, metti quello, comprimi, mixa così, fai questo, fai quell'altro, le voci, serve il riverbero. Questo qui è un manuale, ok, de, de, del mix, quindi ti fa ragionare sulle cose, ti fa capire perché, è quello che piace a me, mi fa capire perché fare determinate azioni. Io non sono, tra l'altro, né pagato per recensirlo, né me l'hanno regalato, me lo sono pagato, sono oltre 400 pagine, no? E quindi dici, costerà una sessantina di euro un libro così, ne costa 29,90 e tra l'altro io l'ho preso scontato con 28 euro, una roba del genere. Costa meno anche di altri libri che ho pagato di più e mi hanno dato di meno. Bello questo libro perché inizia con una delle tecniche secondo me più importanti, ovvero capire l'ascolto. Ti spiega come leggere eh, i dati che ti danno quando acquisti le casse, quindi come leggere quei diagrammi con tutte quelle onde tridimensionali strane, ti spiega quale acquistare, perché, come metterle in studio, come fare l'insonorizzazione, ti spiega quali sono gli errori più classici, eh, che vedo tra l'altro fare a molti di voi, risponde a tantissime domande che spesso mi fate in DM eh, e dopo, fatta una grande eh, panoramica su quello che è, secondo me, l'aspetto più importante del mix, ovvero non mixare ma l'ascolto, perché dall'ascolto che derivano poi tutti i nostri punti di riferimento, tutte le nostre iniziative e tutte le nostre scelte, fatto un attimo un giro su quel mondo lì dell'ascolto, poi dopo ti inizia anche a dire mh, come usare un compressore, come usare un equalizzatore, eh, come mh, mettere riverbere e delay in modo tale da, che non diano fastidio. Però lo fa eh, spiegandoti il meccanismo delle macchine non hai il kick lo devi fare così hai il basso lo devi fare così hai lo snare lo devi fare così in base a cosa a uno snare ripreso mentre veniva suonato o uno snare digitale già trattato dal creatore del pacchetto è quello il discorso quelli che ti dicono hai lo snare devi pompare le 200 abbassare le 150 eh, abbassare le 2500 ma se lo hanno già fatto prima Te che fai, lo rifai? Così raddoppi? Non ha senso. Ti insegna come intonare, spiega il melody, la scelta dei suoni da mettere quando fai composizione, parla di composizione, quindi se sei un beatmaker trovi anche quello. C'è cioè, proprio a 360 gradi tutto quello che riguarda eh, l'home recording, ok? Lui, a differenza degli altri libri, tutti i libri parlano, anche se ti dicono come posizionare le casse, come far questo o quell'altro, ti dicono, ok... Mettila a un metro e mezzo dal muro, mettila almeno a tre metri di distanza. Sì, ok. Metto una, una cassa qui, una cassa nell'altra stanza. Come faccio? Lui ti dice come rendere al meglio in una situazione sbagliata. Perché tanto gli home recording puoi dirmi quello che ti pare. Non, non, non va bene la tua stanza. Non puoi ascoltare bene. Perché dovresti come minimo pagare migliaia di euro per il calcolo delle frequenze e l'insonorizzazione fatta bene. Dovresti avere una stanza costruita su misura, ok? Puoi essere la persona più schillata del mondo e trattare al meglio la tua situazione, ma avrai sempre qualche problema che sto libro ti aiuta a trovare, identificare e correggere, ok? Quindi i rientri del riverbero, eh, il buchino delle casse dietro che ti manda la frequenza dopo qualche millisecondo insomma ti spiega veramente veramente di tutto io sono sicuro che voi con questo libro qua possiate veramente trarre il 90% di informazioni in più a quello che sapete grazie a me grazie a qualsiasi altra persona che parla di ste cose online ok quindi ve lo voglio consigliare assolutamente e mi avete sempre chiesto mi consigli un libro quale libro mi consiglia io sempre ho sempre detto no non voglio consigliarvi libri perché sostanzialmente Quei libri lì no, non mi hanno mai trasmesso niente di, di nuovo, ok? No, non mi hanno mai dato la sensazione di affidabilità, nella mia situazione. E io la mia situazione la rivedo anche nella vostra. L'importante anche sulla fine è che parla del master bus, il processo da fare subito prima di andare a consegnare poi il mix finale. Ti parla bene di automazioni, cosa che non tutti fanno, le automazioni sono importantissime. Vuoi per i volumi, vuoi per passare dalla strofa di tornello e farlo capire, vuoi per diversificare gli effetti che metti su, sulle tracce, e vuoi per qualsiasi altro discorso creativo. Poi ha veramente una... io non so quante, una cinquantina di pagine in fondo che ti parlano di... ecco qui. Cioè, tutta questa zona qua è dedicata a tutti i riferimenti che fa nel libro. Ti parla di un sacco di brani da poter ascoltare, ti mette a disposizione tramite internet e i siti, un sacco di roba da poter scaricare per fare le prove delle casse in studio, vari rumori rosa, varie tracce appunto che si utilizzano per fare le prove di compatibilità con le casse, la stereofonia, la stanza. E ti spiega come fare determinati esercizi per capire se hai posizionato tutto bene. E ti dice: Guarda, ti metto a disposizione le robe, scaricale. È completo al 101%. Assolutamente. E poi, ultima cosa, che mh, poi non vi rompo più le scatole, al limite, se interessate ve lo comprate. Lo adoro perché parla del balance. E sapete che io dico sempre: Fai balance o sbagli tutto. Finalmente un libro che parla di fare balance, come lo faccio io, quindi con le reference, ascolta le tracce, capisci cosa stai sbagliando, cosa è giusto, capisci la direzione in cui andare e poi inizi. Ok, ho parlato fin troppo in realtà, compralo, veramente. Sono i 29,90 euro spesi meglio della tua vita secondo me e mi ringrazierai. Se invece hai già acquistato questo libro, fammi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensi, così almeno per chi deve acquistare, leggendo anche la tua, la tua esperienza rispetto che la mia, eh, ecco, ha, ha più materiale per poter scegliere e capire eh, la grandezza di sta roba, ok? Noi ci vediamo a un prossimo video, vi parlerò di una roba un po' particolare, come migliorare il trattamento della stanza tramite un plugin. Sto aspettando che mi arrivi proprio il microfono per farlo, ok? Al prossimo video, da Brucalif è tutto, ciao ragazzi!